No, ma i punti non sapevo proprio che cazzo era, quindi ho detto Arena. Che roba è? Andiamo a vedere cos'è. Porca puttana, sono atterrato, penso di essere durato un minuto. Durato un minuto perché non avevo trovato nessuno. Il massimo delle kill che ho fatto in Arena penso che sia stato 3. Oh. Una, volta, non, una volta non era con te, Daisy, che giocavate in Arena, che siete arrivati i secondi. Sì. Qualcosa del genere. Terzi, terzi. Eh. Okay. Oh, Alle prime partite è sempre quella in cui faccio più kill. Infatti io gioco... Andiamo non qua, che anche era. qua c'è una specie sì. di boss. Okay. Non giocavo mai arena eh, Questa stagione E in quella stagione bellissima tre, tre anni fa Ho giocato arena Del resto non l'ho mai E anche un'altra un, un, poco, anche un Ho fatto tre stagioni di arena Questa di adesso Una tre anni fa E una in quella stagione del Colosseo Io vado qua eh. E una nella stagione del Colosseo che ero arrivato a 1500 eh. punti, massimo, con Gennaro. E praticamente la prima partita, la prima partita, sempre, arrivò alle 16.000, 17, 18 Eh a me da un problema. Ce ne sono tre da me. Ma perché ti metti a rompere i coglioni con i botta? A me. Perché non c'avevo qualche pompa. Sì. Direi che proprio è il metodo migliore. Ho un'idea però. Occhio. Okay. Se mi sparo quello sono morto, se mi sparo quello sono morto. Fatti quello in parte, ma quello in parte. Il succo Esco dal bagno. Esci da dove vuoi. La scheda. Hai detto che ti ricordavi che ero morto. Dentro fuori? Dentro. No. E uno mm. Se sopravvivi mi riporti nel bunker del bosco Faccio anch'io un po' di rifornimento Occhio, occhio, destra Non so Vuoi mettere tu? No, mi ha... Ma... Capisco che non avevo scudo, ma con due colpi... Sono quasi morto anch'io. Ok. Pinga la gente. Aspetta. Gente. Vieni qua. Ok. Vieni qua. Andiamo, safe Io mi prendo questo. lo prendo io. Ok. Sì, sì, prendilo, a me mi serviva solamente munizioni, mi servono. Bottino. lo tiro, lo tiro. Oh. Brutto. Sì, sono lì, sono lì, sono lì, conferma. E sono gli ultimi. Un andato. Siamo un po' lontano Non era qui. Eh, adesso sono qua. Se me ne tiro uno adesso mi fa piacere. Basta chiedere a me. Tocca a me adesso. Morto? Mm -mm. È vero! Bravo bot, vieni qua, fai qualcosa, È vero? Tieni dura, aha Che dai, dio! Ma da dove? Eh, aspetta. Mi stai riavviando per la seconda volta. Cos'è l'ultima? Ah! No, secondo me è più di uno eh. 42 craccato più 21. 21 bianco. Sei tu? Bravo. Sei. Sì. Bravo. Copri ancora una ma tocca me mm. oh, penso io a farli esplodere c'è stanno? dove va? oh Johnny oh, oh direi Dai, che johnny ti ha inculato un pochettino <ride> eh, bravo, beh, sapevo che ce la facevi direi è che davissimo. johnny te l'ha parzialmente messo in quel posto però <ride> eh johnny gli ha fatto un momentino male eh. beh io ho già un pompa e una pistola io ho già un pompa e mi mitraiette ma io posso avere anche tutto l'arsenale di sto mondo che a me mi insegna lo stesso Roberto, salve. Ye! Ye! Partello! Bello, tutto a posto? Sì, tutto a posto. E, e lo so, me ne sono accorto. <ride> Porca di quella Via Via! Ah! Mi sparano! Aiuto! come cazzo siamo finiti sto tacco? me lo spieghi? a me devo fare qualcosa a me così. dai che sta mangiando male aiuta! corri come cazzo co? Chris, fa va, va, va, qualcosa, vai tu resta io palo, tu resta! non, non, vog non voglio sapere... Ah! 'Com'è eh, morto? Cazzo non resta, cazzo. No, ma io voglio superare questo. Come morto? GOOOOO! <ride> io ho sparato con la pistola. Ah, un colpo di bastardo. Oppure, oppure il mio urlo è bastato Porca per troia. ucciderlo. Porca <ride> troia! Il mio urlo è bastato per ucciderlo. Ah! Vaffanculta, razza. Morocco Giuda, <ride> che cazzo è successo? Ma il Dino restante me lo passi Ancora che palle! No, Bot mamma fa... L'altra! Ma oh, oh oh oh oh la eh, Oh madonna, sto schiattando. <ride> me ne sono corto. Come? Apri su cazzo Guarda a guarda come guarda. mi sono pagate. A me, guarda. Sono in cazzing di corsa. Vieni si qua che ti sbago io, vieni qua, no, vieni qua che ti sbago no. io, vieni qua. Noo! Vieni qua che ti sbago io! La cura per tutti i mali è l'acqua! E con le zipline non funziona! Apri sto cazzo di <ride> Non dire di no con la testolina, metti la chiave! No, metti sta cazzo di chiave! Aspetta, aspetta. <ride> <ride> no quello eh. ah, No, ero e have bo più ma no bravo Brutto stronzo, fatene <ride> via! Voglio un cecchino! Non c'era il cecchino. Che cazzo c'era in sto bunker di merda? Ma lasciami anche a me qualcosa! <ride> porca torna! Ma non c'è nulla, non c'è nulla in sta merda! L'ho preso tutto io! Cosa eh, hai preso? Va? Un pompa, uno scar e una mitraglietta. Ma, ma vabbè, vai a qualcuno. cagare, va! Eh, allora tutto non c'è un pompa decente in sto cazzo di posto? c'era quello da otto c'è anche gente Dov'è? è quello da otto colpi? ho distrutto la zipline uh, io ah, ho no. spiccato il volo eh. chris però a su sai quanto mi dispiace che noi non possiamo boccargli i palloncini si sì, infatti anche me no ma poi non vi resto ma perché c'è una stazione dell'autobus in mezzo al ghiaccio una eh, cosa. perché siamo in Siberia i lobby te che non mi stare con due martelli ehi puoi stare con due martelli bellissimo non tocco mai terra no hanno la contraerea non mi piace 300 ancora basta oh. Arrivo Ciao. Gente, è ancora qua. Non so dov'è. Bastardo a me qua! A me! È andata la corona, dio quel marino! Oh, Neo, non muore! Non l'ho ammazzato neanche a me, fai te. Eh. Ah, un colpo preso, uno no ho paura bloccato brutto stronzo mi hai abbandonato qui da solo ma dove la tecna me scappa ah. e mi hai tutto di nuovo la kill io Quella, non ci parlo non è quello siamo no. in uh, semifinale un mi siamo mi due di due di due, vi due. Uh, Tu resta, io ti do una mano sì. tu, tu resta, però siamo in due da due lati diversi Io resto sopra. A me coprimi cazzo Che idea di merda Non avete avuto la grossa idea eh 79, 79, 79, 79 Eh! Ecco oh, che ce l'ha l'alto Leo! Ah, Sta calaia! Ti mandare rimandare sotto il... E me. metti il cazzo di tetto! Shh! Zitto cazzo! Shhh! Molti spaccati... Bu. Buh! Sta zitto! Eh... Zitto fermo, non muovere un muscolo! Non toccare nulla! E Beh, che è vero. cazzo! Mi curo da solo! Ah! Ci hanno visti! Colpa tua! Ma! Confermo! <ride> Secondo me ha visto uno... Ruba, ci sono giusto un po' tante taniche di benzina qua, eh. Dove? Dove sono? Eh, dove eh, la safe non ce lo consente però. 120. Saranno sui da qualche parte, non è sì, cazzo. 120. Dove... dove vuoi che siano? Tu la puoi okay. fare una sky base? Volendo. Io ho il martello e i palloncini. Ce n'è uno sopra sotto comunque. Confermo. Comunque non è stata una buona idea adesso. Ma perché abbiamo sceso? Perché siamo scesi scusa? Perché dobbiamo sì, sceso? così eh. da sopra A me è detto, tu li distrai e ora Chris No è di merda <ride> Direi di no Direi che non è condiviso l'idea L'idea di merda AH! OH Finalmente qualcuno Ma che cazzo guardi che siamo con te <ride> io ma la copro un attimo la copro io la pante martello boh fa qualcosa azzurde ah, ah! ma che cazzo non ha fatto questo senta già meglio arrivato vado ancora è arrivato ma Martellano, Martellano, Martellano, Martellano, Martellano. Ah! quella troia che ucciso me quella cosa cazzo sto facendo Ha <ride> metto paura dove sei Cosa sta succedendo? A me è morto, a me è morto. Ah, Leo, sono uccisi dignitosamente. Stanno camperando. <ride> vai, vai, vai, vai a me, dai. Sono dai qua in due che fare. camperano. Sono qua in due che camperano. Ma sono tutti là, sono tutti là. S lo stanno pushando. È martellali, martellali, sono morto. Martello, di Martello, di Martello. Caro. lo Mi la fai, i lanciato Eh, sua madre ha lanciato <ride> lanciarazzi Leo Leo Leo Si sì, me le sono camera, ne sono accorto FUCKALA! Che dove che me lo voglio godere Non mi avrete mai puttane ah! <ride> In ce l'hai <ride> <ride> Ti tiravi il martello, sotto i piedi e non fuori safe, eh? Ah, zitto. <ride> Sto morendo, no, mangio! Vuoi entra entrare, vai col martello! Vuoi entrare, col martello! Vai, vai! Vai, il martello. vai! Vai, vai, vai! Vai! Ah, così. Hai, sì. Visto? Sì. Hai visto? Hai visto Mona? Hai visto ascoltare i